Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 e bentornati su Smash Bros Ultimate Allora, il let's play ha 53 parti, se contiamo l'extra Quindi diciamo che siamo a buon punto Anche se una delle parti dura moltissimo Allora, ci eravamo fermati qui a al dungeon di uh, Castlevania E abbiamo sparato ai fantasmi, vabbè Ehm... Um... Anche in questa parte, sulla descrizione ci sarà il sondaggio per i nuovi display. Solo che ne ho, alc ne ho aggiunti alcuni, quindi uh, no non cliccate sul sondaggio prima, su cliccate su quello dopo. Su quello nuovo. Come sempre le mie cuffie sono messe male e non, non si attaccano. abbiamo creato una, una specie di scala ora anzi ah, sì, mi ricordo sta cosa che che mh, non riuscivo a mh, capire come andare ma poi mi sono ricordato che avevo una palla di cannone e anche quella specie di scala me la respingo ora possiamo entrare pure lì e vediamo cosa c'è se è utile o no invece è utile è molto utile ci sono un sacco di spiriti il terreno elettrificato vabbè non cose che ci riguardano cambiamo il mazzi con il terreno elettrificato e mettiamo il personaggio casuale Ultimamente mi sto pure specializzando un po' con Mario, solo che vabbè non, non lo vedrete mai visto che... <ride> visto che io ho già finito di registrare Best Bros. Mister Game Watch non lo so usare bene solo che so che quella mossa può essere può fare un critico se eh, quella mossa del martello può fare un critico se il numero sopra è il 9 però non so se il numero ha qualche non lo so tipo se, lo, se fai tre mosse rispetto all'altro martello che hai fatto eh, ti dà un altro non so, non so. Ti dà un 3. Se fai due mosse ti dà un 2. Non so se è casuale completamente. Ecco. Ridley e meccanucanuccio. youtube contro rigi Pronti? Via! Questo è un mazzo con questo, sì, quindi c'è cioè, per forza Mewtwo. Anche perché taglio i, i fallimenti, sì. Bie. esploso per la sua villa io non gliel'ho fatto non gli ho fatto nulla a Kuma è ne un leggendario quindi ora di caro Ganno Dorf Max, perhe. Gano Dorf. Pronti, via. Sì, vabbè, sarà facilissimo. Se fossi bravo a usare Gandor E lo so Quindi sarà facilissimo Ho risentato l'aria solo che quell'aria eh, non l'avevo ancora toccata. <tose> <tose> <tose> <tose> <tose> Mi sono pure curato, quindi tecnicamente mi ha fatto 1,7 di danno. 1,7. Vabbè che è un principiante, però lo sono pure io. no king roul come come farò a combatterlo pau uno uno che odio di più contro quello che che adoro di più corrin contro king che rul se fossero stati entrambi me avrei vinto avrei, avrei perso ho vinto cioè nel senso vabbè lasciamo stare Oddio, Jigglypuff. Ho vinto con, con Jigglypuff. Mazzi. Ma Jigglypuff. Io... Io... io Jigglypuff... Se, ho sconfitto... Cioè, ho, ho perso contro il livello 9 usando Jigglypuff. Facendogli per, perdere solo una vita. <coughs> E un belmont quanti belmont ci sono del mondo di Castlevania non più In effetti stiamo uccidendo tutti i Belmont, quindi rimarranno solo Simon e non so l'altro Ritterns, non so se è Belmont. Mercante di maschere. Abbiamo pure Link contro Link bambino vabbè siamo entrambi i demoniati c'è cioè, il link c'era già c'è cioè, il Link nero quello, quello della quello dei vecchi giochi ma ora abbiamo pure questo che non dovrebbe essere una cosa nuova di Breath of the Wild che io non ho Questa dovrebbe essere la parte più difficile di... del dungeon. E non mi ricordo come l'ho fatta. quindi andiamo a resettare l'aria e rifacciamo no ok il problema è che questi video li ho registrati prima del 2020 quindi sono moltiss molt moltissimo vecchi mio dio sono molto vecchi Mi sa che era perché non vedevo quella scala sopra gli ingranaggi, ed era quella la cosa da usare. Ora la mia priorità è diventata quegli spiriti che ho saltato. <ride> Lasciamo stare i puzzle <ride> One hit ko non mi hanno neanche fatto mezzo danno che sto facendo? Oddio, non mi ricordo proprio. Ah, sì, qui c'è uno spirito. Ah, cioè, no, un forziere. Wow e, ora, wow, e ora te lo vai a ricordare. E poi che ce ne frega di due, di due snack, tra poco c'è il boss finale. Ken... Ken neutro, quindi siamo il nostro migliore, quindi si, quindi si declina Kenum, Kenny. Keno, Kenum, Kenum, Keno. <coughs> wow, ho studiato la seconda declinazione, oh mio dio quanto sono bravo. Oddio, la, la voce di Ness. Non so se l'ho già detto, però è orribile. Maestro dei poteri psichici. Uh, Punto del soffitto. Che ha aperto. Ho letto bene. Il soffitto. Continua a muoversi. come rivediamo dal soffio fiammeggiante e appunto che Se senso ha soffitto fiammeggiante beh neanche soffio fiammeggiante perché il pugno dovrebbe soffiare scusate un attimo ok ho dovuto interrompere per un attimo però siamo tornati. Abbiamo sconfitto Ken quindi ora ce l'abbiamo, yeeey Come se mi piacesse Ken! <ride> Tanto ormai tutti i miei main non ce, li, ce li abbiamo già credo, cioè uh, sì, ce li abbiamo già! Pac-Man <ride> dovevo usare Pac-Man per bus che fosse stato un Pac-Man bianco, cioè, dovevamo fare i colori invece che cambiargli la, la fascia. Cioè, Vittoria! lo scudo lo, e l'ho pure, pure fatto volare, cioè, ne, neanche la scena in cui si, gli, gli si rompe lo scudo, no. L'ho proprio fatto volare. Basta. Come se non l'avesse avuto. Kinkey Rule in soffi. Il video di un tizio che dice anche... Così. Però non ci interessa. Um, Kinkey Rule è davvero OP, però io non lo so usare. e quindi sono bravo perché Kinky Rule è ok quindi si, si può usare anche se non si sa usare Kinky Rule è facile da usare ecco come Gandorf come Bowser come King Donkey Kong come Kirby cioè i miei main Come corre King Kul a quattro zampe. Bene. Um, siamo tornati al puzzle. Non ho fatto un taglio mancato. È sem è semplicemente ti ho detto Siamo tornati al puzzle. Ecco, tranquilli. Siamo tornati al puzzle con due palli di cannone. Prima ne avevamo solo una. E ora possiamo uccidere ben tre fantasmi, credo. Abbiamo pure distrutto i granaggi. Abbiamo ucciso tutti i fantasmi. Vieni con un solo colpo. E non possiamo più risalire lì. Tanto ci siamo, ci siamo già andati. Una musica. Ok. Non serve più sparare. Basta che andiamo lì. Anzi, no. Serve. Com'è che facciamo? Allora non sresettiamo l'aria perché da. Cioè non.. È... Sarebbe stupido farlo. Allora si va lì sotto con la scala che non si vede neanche però vabbè. Si spara con il cannone. Wow. <ride> È stato difficile. E ovviamente Wolf per Lupo mannaro. Ah, wow. Si poteva già passare così. Quel ah, au, wow. sembrava una specie di abbaglio del cane. Quando è triste. Abbaio, eh? L'abbaiare, boh. Verso del cane. L'abbaiare del cane. Quando è triste. che l'ha detto? Out of my way Out of my way Forse è stato il coso, l'assistente che ho pure ucciso dopo aver ucciso il personaggio si sì. Out of my way Lo so che la, la mia imitazione era una delle peggiori però vabbè pure io sono uno dei peggiori quindi si addice il personaggio il tema musicale cambia dall'aria che che percorri diciamo Corri, ah, ecco l'area che dobbiamo ancora esplorare. Anzi, no, cioè do dobbiamo soltanto cambiare lì per fa far sparare il cannone. In effetti sembrava stupido questo, questo coso che non serve a nulla. Dimmi che hai tagliato. dimmi che hai tagliato taglia veloce dai perchè non taglio le cose più importanti i fallimenti di taglio cioè non va bene i fallimenti tagliarli però dai queste cose Perfetto, ora abbiamo quel personaggio che non useremo mai. E un altro personaggio che non useremo mai. E questi due finiranno la nostra collezione, diciamo, di personaggi. e ehm... In questo episodio credo che abbiamo, eh, abbiamo avuto quattro nuovi personaggi. Ah e comunque la parte extra di questo gioco è solo una, quindi non è, non è che la nobilo, non è che dico parte extra 1, extra punto, perché vabbè, scoprirete dopo. Un attimo. No! Ma non è niente di preoccupante, soltanto che i prossimi due video sono i più lunghi.. Cioè non i più lunghi. È la serie però. Sono molto lunghi e. sono noiosi come lo schifo. Quindi sinceramente non saprei proprio che fare. Ripter è l'ultimo l'ultimo personaggio sbloccabile e abbiamo finito tutti i personaggi dopo sì. Oh wow, non ha effetto l'attacco di. Um, di Zelda perché è troppo alto senza rispetto Ecco. Ora si può fare. No, take death. è hey lunga. Allora, niente, non no, è musicale. Ed è davvero così negli altri boss. Tecnicamente si può colpire solo la testa di Dracula. <ride> Solo che Ganondorf è abbastanza alto per colpire tutto. Mentre in questa seconda versione di, Gra di Dracula. può colpire anche. tutto. Tutto il resto tranne la testa. Eh, più la testa. Ma abbiamo già quasi finito e troppo comore. Dai muori. Cosa stai facendo, Famundo? Ecco. <ride> Eppure il tonta alla fine. Dracula. E Dracula seconda forma. Ok. Tante sfere e abilità troppo abbiamo finito tra due minuti circa non so quanto durerà a voi non dura 32 minuti pure a voi abbiamo completato e speriamo al 100% eh. oh terremoto oh abbiamo completato tutti i dungeon Oh viola. Oh occhio. Occhio all'occhio. Bene. Ehm. Um, nella prossima parte sconfiggeremo Tenenber. Che. Uuh, è il boss finale! Ehm. Um, ehm. Um, niente. Sconfiggeremo Tenenber e vedremo cosa succede nel finale. Come potete vedere sono. Ora sono apparsi i video precedenti e successivi, se non sono abbastanza se non sono pigro. E anche la playlist se siete interessati alla serie. Vai. Ah, cioè, non ora. Vai, questo è Terrenberg. Ciao. È inquietante, molto inquietante. Eeeeh...